Bene, benvenuti a tutti, eh, oggi vi faccio vedere come si usa, non tanto come si programma, diciamo una, un lucchetto a combinazione elettronica come questo, in cui se io premo 5, 6, 7, 8 riesco a aprire la porta, quindi una cosa abbastanza importante per fare dell'escape room. Quindi questo è una, un mondo che ho reso disponibile, eh, facendo il play praticamente abbiamo... Sostanzialmente, questo, questa porta che si aprirà facendo 5, 6, 7, 8 e poi premendo diciamo, questo tasto che l'apre. Come vedete, cliccando sul lucchetto aperto si apre la porta. Se faccio questo, comunque si resetta e se per caso quando compongo il codice faccio degli errori, posso cancellare una. Lettera per un, un, una cifra per volta, ok? Ora in questo caso ha eh, aperto la porta ed è quanto basta per le escape room normali eh, e quindi eh, stop così. Il codice di questo oggetto qua è un codice scritto in Python, quindi non è un codice blocco, ma è praticamente un ehm, Dicevo, non è un, cioè nel codice praticamente c'è questa sequenza di codici in Python che è scritto qua, dove praticamente vengono presi i vari pezzettini, del, i vari tasti che compongono la tastiera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, in più il tastino che fa la cancellazione, il tastino che fa la verifica e il tastino che resetta tutto. Questo viene fatto in Python semplicemente perché ho visto che è complicatissimo farlo in modo normale con il Coblox, ma non importa, voi praticamente eh, se volete inserire questo eh, nel, nel vostri, nei vostri, nelle vostre stanze Cospaces sarà sufficiente, voi create una stanza Cospaces. E, eh, remixando com o comunque facendo un copia e incolla, partendo da, il, da, da questo oggetto. Quindi In particolare, quindi come funziona, andate al uh, Sharing Details. Quindi vedete i details di questa di, que di questa stanza. In realtà lo trovate perché vi metterò anche nel video YouTube l'indirizzo di questa di questa stanza. E ecco, sto facendo la prova con Firefox, così è un browser totalmente nuovo si entra praticamente nella mia stanza questa, questa stanza che, che consento praticamente di, di fare il remix quindi voi potete prenderla, remixarla, quindi prenderla tranquillamente e quindi quando la prendete, ecco, quando la prendete potete fare come vedete il remix il remix significa che potete prendervela, ottenere praticamente la stanza così com'è, e poi potete selezionare la, il lucchetto, che sarebbe questo oggetto qua, e fate, eh, potete fare un copia, quindi possiamo fare un CTRL-C, e poi andare praticamente in un'altra, eh, nella stanza no? eh, che state creando, quindi andate in cospaces e fate per esempio, create cospaces empty scene e se fate ctrl v vedete che vi compare questa che è la questa tastiera e analogamente potete andare praticamente nella porta e copiarvi la porta quindi fate ctrl c e vi copiate la porta qua che si chiama praticamente uguale e potete andare sempre qua e copiarvi praticamente nel codice, il codice Python. Quindi CTRL A, tutto questo codice Python, andate nel vostro um, code, qui nel Python, fate CTRL A, CTRL V e mettete praticamente il eh, tutto a posto. Okay? A questo punto questo uh, lucchetto funziona con la sua combinazione 5678 8. Quindi quando fate il play, 5, 6, 7, 8 e poi premete sul lucchetto e si apre la porta anche nella vostra applicazione. Se volete che eh, la porta eh, si apra con una combinazione diversa, nel, nel script Python cambiate poi qui dove vedete ok l'indicazione 5, 6, 7, 8 che eh, volete che sia premuta. Se volete che eh, i simboli siano diversi, ad esempio che siano invece 1, 2, 3, che siano eh, tipo pane, cipolla, carota, potete usare qualunque simbolo unicode, che poi magari viene mappato internamente come, come numero, o quello che volete, insomma lo potete, potete verificare, potete cambiare tutto, potete cambiare anche il simbolo, se non è chiaro. Ma, um, e se volete avere più porte che si aprono con combinazioni diverse, dovete copiarle di volta in volta il, um, la tastiera e cambiargli eventualmente il nome dei tasti perché eh, questa tastiera vedete che ha K1, K2, eccetera. Se ne volete avere un'altra, dovete averlo, chiamarla, per esempio, L1, L2, eccetera. No? Con tutto dove c'è la k minuscola mettete un L e, nella, e aggiungete in coda a questo programma lo stesso programma ehm, eventualmente che usi praticamente un codice diverso quindi che usi magari una X diversa per esempio oppure sostanzialmente eh, magari anche in momenti diversi può anche andare bene a riutilizzare funzioni ma dovete cambiare sostanzialmente il, la programmazione dei tasti quindi i tasti praticamente non saranno più k 1 eh, che è associato all'elemento k1 ma dovete avere un altro che che l1 ad esempio certo cioè chiamato l1 quindi che l1 che l2 che l3 eccetera eccetera per la seconda tastiera e, e, e di conseguenza poi fare un che 1 input quindi dovete fare questa modifica qua. Però direi che per un escape room molto semplice, che abbia eventualmente un solo lucchetto, fare semplicemente il copia e incolla come vi ho mostrato finora sia più che sufficiente e non abbia effetti strani, insomma sia abbastanza semplice da fare. Ok, vi saluto, questo è tutto, grazie mille, buona serata.